una parola, ma diciamo in Oriente, dopo aver visto un fatto, io ho visto un dabar, un avvenimento. Dopo che il ragazzino dà la rosa alla fringuella, noi diciamo il ragazzino ha dato un dabar, una cosa, alla ragazza. Dabar ha questi tre significati. Da qui noi riusciamo a ricomporre cosa c'era nel testo originale. Che è mai questo, un Dabar nuovo. Un Dabar nuovo, dato con autorità. In ebraico questo lo si può dire senza difficoltà. nessuna difficoltà a tradurlo con insegnamento ma riferito al fatto all'episodio Luca questo non può farlo assolutamente sta scrivendo in Grecia in Grecia no? non c'è questa mentalità allora ha girato la frase dicendo che parola da bar nel testo originale che parola è mai questa che comanda con autorità Qui la parola non è più il fatto, ma è ciò che Gesù ha detto per cacciare i demoni. Vi è chiaro? Bene, adesso che alcune difficoltà sono state messe da parte, possiamo incominciare a capire il testo. Siamo al versetto 14 e 15. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Noi invece torniamo a casa o con la macchina o con il treno. Lui è tornato a casa con la potenza dello Spirito. Non è che la potenza dello spirito sia una macchina, un'automobile, un mezzo di trasporto, è che questo spirito sceso su di lui durante il battesimo permarrà per tutta la sua vita pubblica in lui. Giovanni ricorda che nel momento della morte Gesù trasmette lo spirito a chi si trovava sotto la croce, cioè a questi due personaggi che nel Vangelo di Giovanni rappresentano la Chiesa, Maria, Giovanni Evangelista e le donne. Il gruppo di Giovanni Evangelista e le donne rappresentano la Chiesa, ma anche Maria Vergine rappresenta la Chiesa. Il testo greco dice, trasmise lo spirito, che qualche ignorantello traduce spirò. No, trasmise lo spirito vuol dire proprio ha donato lo Spirito Santo e muore dunque noi abbiamo qui un primo dato tutto ciò che avviene nella vita di Gesù è un'opera fatta da Gesù pieno di Spirito Santo guardate che non c'è differenza fra lui e noi solo che noi non ce ne accorgiamo anche a noi è stato dato lo Spirito e guardate che senza lo Spirito Santo che abita in noi, prima di tutto, non si crede. Non c'è fede senza lo Spirito. Nessuno, dice Paolo, può confessare Gesù Cristo è il mio Signore se non è lo Spirito che lo sostiene in questa confessione di fede. Nessuno può operare all'interno della comunità se non è lo Spirito che ha donato un carisma o più carismi al singolo credente non possiamo dire Padre nostro se non è lo Spirito che ci sostiene in questa preghiera perché è solo lo Spirito che grida dentro di noi Abba Padre potremmo farla lunga eh, in questo elenco lo Spirito è fondamentalmente quella realtà, quel Dio la terza persona della Trinità che opera senza mai farsi vedere senza mai suonare la tromba però se manca lo spirito è un grosso guaio perché Paolo nella Lettera dei Romani al capitolo 8 dice che è lo spirito che ha risorto Gesù Cristo dai morti e lo spirito che opera in noi è per noi garanzia che risorgerà anche noi quindi la nostra speranza nella risurrezione non è fondata sui palloncini degli allocchi, ma è fondata sull'esperienza dello Spirito che noi facciamo. Perché quello Spirito che opera in noi sarà colui che opererà la risurrezione in noi, come l'ha operata in Gesù. E siccome il compito dello Spirito è quello di dare la vita, all'inizio della creazione Dio crea L'universo con la parola e lo Spirito. In Maria Vergine è stato lo Spirito a creare l'embrione chiamato Gesù. È lo Spirito che dà la vita al corpo di Cristo morto e lo Spirito che darà a noi la vita con la resurrezione dei morti. La seconda cosa che va sottolineata in questi versetti la trovate la linea 38. Guardate il testo greco. La seconda parola, riuscite a leggerla. E didasken. Lasciate l'accento perché il greco è micidiale per gli accenti. Lasciate l'accento. Didas. è facile adesso se voi notate la prima opera che Gesù fa è proprio insegnare insegnare non è pregare strano vero? io vado da un prete perché magari ho dei dubbi, o delle difficoltà, e cosa mi dice, prima cosa che mi dice questo prete? Prega. Ed è giusto, eh? per l'amor del cielo. Però se notate, la prima cosa che Gesù fa come apostolato è insegnare. Insegnare. La preghiera è fondamentale nella vita del cristiano ma anche il conoscere, il capire è fondamentale nella vita del cristiano la prima cosa che Maria Vergine fa è tenere a memoria e meditare, comparare nel suo cuore questi avvenimenti con la parola di Dio per capirli noi abbiamo bisogno di capire significato di ciò che avviene e Gesù insegna insegna perché la gente capisca capisca che cosa lo dirà oggi questa parola si è adempiuta e affinché sappiate che questa parola della profezia si è adempiuta io non solo insegno verbalmente ma insegno anche in maniera non verbale e con autorità, perché capiate che il Regno di Dio è in mezzo a voi. Questo è fondamentalmente il significato di questi primi due versetti. Proviamo a dare un'occhiata adesso, vediamo i tre sommari. Quindi abbiamo visto 14 e 15, adesso vediamo il sommario centrale, 31-32. Poi scese a Cafarnao, città della Galilea. Galilea, notate? Il Tondino, che sarebbe il lago di Genezareth, quel punto blu grosso con la C accanto è Cafarno Cafarno si trova al nord del lago di Galilea proprio sopra lì a livello archeologico tra la fine dell'ottocento e il novecento tutto il novecento sono state trovate delle cose interessantissime pensate che una suora, una monaca, siamo più o meno verso il V secolo, a piedi dalla Spagna va in Palestina. Ed era una monaca culturata, per cui lei scrive il suo diario. E come ogni suora, cosa scrive? Di monumenti? No, di certo. Scrive di altre monache, scrive di riti, celebrazioni, avvenimenti. E quindi noi conosciamo parecchio da questo diario di Egeria. Questo era il suo nome. Conosciamo i riti di Bisanzio, ma soprattutto conosciamo bene i riti di Gerusalemme. Da buona donna curiosa, lei va su in Galilea, va a Cafarno e dice che lì c'era un'antichissima chiesa, una domus ecclesie, che era costruita in maniera ottagonale, c'erano otto lati, era una, una chiesa a pianta centrale e dice ce n'erano tre, una sopra l'altra. La prima volta che si è stato letto questo testo, beh, questa è una fantasia di una suola. I padri francescani sono lì in Palestina da quasi sempre, da quando sono nati, e sono i migliori archeologi, molto più grandi dei gesuiti, sotto questo profilo perché la stragrande maggioranza delle cose scoperte in Palestina è dovuto ai francescani hanno scoperto queste tre piante ottagonali altri documenti hanno potuto confermare che lì sotto c'era la casa di Pietro e l'hanno trovata ed è interessante capire che la casa di Pietro non era una casa umile perché Pietro era un grosso imprenditore della pesca era una specie di ditta era una casa molto ampia e c'è anche una stanza particolare che è stata fatta oggetto di culto. Gli archeologi ci dicono che con buona probabilità quella era la stanza occupata da Gesù a Cafarna. Si Se andate in Palestina adesso, anzi, per essere esatti, se andate in Israele, perché Cafarno si trova nel territorio dello Stato di Israele, voi vedete una bruttura. Hanno costruito sopra una chiesa pensile, sospesa. Ci sono queste colonne a forma di barca che tengono sospesa una chiesa. Voi entrate su questa chiesa, al centro della chiesa c'è un'enorme lastra di vetro, cristallo saranoso, e voi vedete l'ottagono e poi sotto la casa di Pietro ma è brutta, è tanto brutta. potevano benissimo lasciare le cose come le avevano scoperte senza metterci sopra questo cappello che non fa onore né all'arte né alla storia accanto a 40-50 metri circa, c'è la sinagoga, ma quella è bizantina, è del V secolo. Quando voi entrate sulla destra mancano alcune pietre, lì si scende, voi non potete, ma se si va sotto c'è la sinagoga calpestata da Gesù, dove Gesù ha fatto questo episodio è eh, di sotto. Quella che vedete non è dell'epoca di Gesù quella di Gesù si trova sotto il pavimento e se avete il permesso dello Stato di Israele si può visitare perché è pericoloso occorrono avere alcuni permessi insomma, ma si può bene poi scese a Cafarno, città della Galilea e il giorno di sabato insegnava alla gente interessante questo insegnare alla gente. Perché? Perché normalmente i rabbini insegnano ai discepoli, cioè a un'elite. Insegnare alla gente vuol dire perdere tempo, vuol dire non formare una scuola e come notate a Gesù non interessava formare una scuola Mi interessava parlare direttamente alla gente che non veniva apprezzata dai rabbini perché la gente non capisce niente la gente non è fedele alla Torah la gente si interessa e si disinteressa e Gesù invece dice no primo destinatario del suo insegnamento è la gente. Dove? Nella sinagoga. Quando? Il giorno di sabato. Perché? Perché il giorno di sabato non si lavora. Quando la gente lavora non bisogna toccarla. Bisogna lasciar stare che lavori. E quando la gente sospende il lavoro, allora la gente è disponibile ad ascoltare l'insegnamento. E Gesù di sabato insegna alla gente. E come vediamo da tutto il brano, insegna nella sinagoga. Non va a rompere l'anima alla gente casa per casa. Insegna nella sinagoga lì dove la gente liberamente sceglie di andare. È importante questo. È importante perché il luogo naturale dell'insegnamento cristiano è l'omelia, è il massimo dell'insegnamento cristiano. I documenti del Magistero dicono che il prete deve prepararsi e deve prepararsi bene per svolgere questo ministero, e qualche volta bisognerebbe dare una mano ai preti bisognerebbe aiutarli a prepararsi perché dicono alcuni, non tutti, ringraziando Dio che non hanno tempo e allora se noi dessimo una mano a questi preti a fare alcune cose in modo che avanzi loro del tempo li aiutiamo a prepararsi è un insegnamento fondamentale voi pensate Dieci minuti, un quarto d'ora, è già troppo, dieci minuti. Ogni domenica, ogni festa, voi avete circa una sessantina di incontri all'anno. Sono tanti. Vediamo la giornata di Gesù. Del sole, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero a Gesù. Egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: Tu sei il figlio di Dio. Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era lui il Cristo. Chissà perché Gesù ce l'ha a morte con chi proclama che Lui è il Cristo e impone questo silenzio. Qualcuno ha detto, beh, perché erano demoni. Beh, non è proprio così. Gesù impone il silenzio, per esempio, ai miracolati. Gesù impone il silenzio agli apostoli. E Gesù impone il silenzio anche ai demoni. Noi questo tema lo troviamo in tutti i Vangeli. Marco, Matteo, Luca. Pochissimo in Giovanni. Come mai? Beh, eh, lo stile di Gesù riusciamo a capirlo quando vanno da Lui i discepoli di Giovanni Battista, e gli dicono, beh, sei tu quello che dobbiamo aspettare o dobbiamo aspettare un altro? E se ricordate, Gesù che risposta dà? No, no, dice, guardate. Guardate che cosa? I miracoli. C'è chi vedono, i zoppi camminano, eccetera. Non dice, non dà la risposta diretta, dicendo sì, sono io, non abbiate nessun timore, tornate a casa tranquilli. Guardate i fatti e decidete voi cosa vedete. La proclamazione di Gesù Messia non deve essere una proclamazione che sostituisce la presa di coscienza del singolo e la scelta che il singolo deve fare. Io posso benissimo dire Gesù è il Messia, ma poi vi devo portare dei fatti e poi sarete voi a decidere se Gesù lo è o non lo è. Per questo Gesù rifiuta queste forme così, eh, diciamo, eclatanti della proclamazione. Che un demonio dica tu sei il Messia, beh, diventa in qualche maniera costrittivo per chi è presente a credere in Gesù, mentre la fede è sempre una scelta libera, è una convinzione personale, è un'acquisizione individuale. Entrare dentro in questa logica costa fatica. Oggi tutte le informazioni, tutte le notizie sono urlate. E a noi cristiani verrebbe la voglia di urlare anche il nostro cristianesimo. Soprattutto dopo i fatti che stanno accadendo. Il cristianesimo non è mai stato urlato. Se voi notate le prime conversioni sono Conversioni anche, noi diremmo, semplici. Il fatto di Pentecoste è un fatto che meraviglia. Pietro spiega il fatto. E dice è successo questo. E la gente si converte. La prima predicazione apostolica viene fatta nelle sinagoghe. Molto vale il dialogo interpersonale. Se voi vedete il capitolo ottavo, Filippo dialoga con l'Eunuco della regina Candace su un carro. Durante il viaggio, tu per tu, c'è la spiegazione del testo biblico, poi c'è la conversione. Certamente noi possiamo anche mancare di presenza. Oggi i mezzi di comunicazione sono importantissimi. Essere presenti nei mezzi di comunicazione diventa fondamentale perché è attraverso i mezzi di comunicazione che si insegna. E guardate che lo spazio non è molto. Quello spazio vuoto che noi lasciamo viene occupato da altri che hanno tutt'altro tipo di insegnamento. Occupare dunque spazi nei mezzi di comunicazione per poter parlare della fede non è un fatto secondario. Noi oggi questo forse non riusciamo a capirlo bene. Adoperiamo i mezzi di comunicazione come momenti di svago e ne abbiamo bisogno. Adoperiamo i mezzi di comunicazione come momenti anche di informazione e ne abbiamo bisogno. Parlare di mezzi di comunicazione come mezzi di formazione cominciamo già ad avere dei sospetti sul tema. Però Stargate viene visto. Tutti quei programmi, programmi storico-scientifici vengono visti e purtroppo non sempre sono corretti. Io ho avuto occasione di verificare come molti servizi che riguardano la storia antica, soprattutto quella legata al mondo orientale, beh, si è fatta a spanne, qualche volta è anche tendenziosa. Se noi non entriamo dentro a questo mondo, continueremo ad avere servizi fatti a spanne in merito a certi temi e tendenziosi. Guardate che è una cosa delicata la comunicazione attraverso questi mezzi. Perché se io ho un dibattito in cui cinque dicono blu e uno solo dice arancione, il messaggio che passa è quello blu, non è quello arancione. E quindi il criterio dei mezzi di comunicazione sono gestiti con il criterio della volumetria. Quando il messaggio è voluminoso passa, quando è minoritario non passa. Non dobbiamo mai dimenticare queste piccole leggi. Ma noi siamo pluralisti perché inseriamo dentro tutti, sì, 6 a 1, non so se sia una cosa corretta. Almeno, 3 a 3. Ma 6 a 1, capite che la cosa non funziona. Tanto più che oggi nella nostra mentalità la cosa grave è che vince il sondaggio di opinione e quindi la maggioranza nel sondaggio di opinione fa la verità e noi non dobbiamo mai dimenticarci che se tutti quanti ci mettiamo d'accordo nel dire che il pavimento è rosso il pavimento non cambia colore, non resta verde non è la maggioranza che fa la verità È difficile capirlo, perché viviamo in un mondo dove gli equivoci sono tremendamente frequenti. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano. E Gesù risponde, non posso fermarmi perché è necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche in altre città il suo insegnamento dunque non è un insegnamento spiritualista o di saggezza ma il suo insegnamento riguarda questo tema il regno di Dio noi oggi per poter capire questo messaggio adoperando un linguaggio contemporaneo dovremmo dire Gesù insegnava il mondo parallelo cioè esiste un altro mondo questo nostro mondo è uno, ne esiste un altro. La predicazione di Gesù, l'insegnamento di Gesù, era ruotante attorno a questo concetto. Esiste quest'altro mondo, che è il regno di Dio. Lui l'ha chiamato così. Ed è un mondo dove la verità è verità, la giustizia è giustizia, non esiste la finitudine, il male non c'è. Perché fino adesso lui ha dimostrato questo, attraverso quanto dice a Nazareth e attraverso quanto dice a Cafarno, cosa che vedremo subito, adesso prendiamoci un caffè, ci vediamo alle 11 meno 10.